Oggi è lo sciopero nazionale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base, presente anche una rappresentanza curda. Oggi il popolo curdo e tutti i popoli democratici della Turchia vivono in un carcere aperto e dopo le notizie di ieri sera che, in cui sono stati arrestati i co-presidenti del partito HDP e 13 dei suoi deputati, si parla di un mandato di arresto, di cattura verso tutti i 59 deputati kurdi, ricordiamo che i kurdi, il partito filo curdo ha preso 6 milioni di voti, l'Europa tace, il mondo tace, se noi oggi accettiamo quello che è successo e non, eh, non diciamo nulla per la Turchia, per il Kurdistan, e per quelle zone comincia un periodo veramente buio e veramente triste che sarà notato la storia un Hitler lavora alle porte dell'Europa e nessuno dice nulla non si vengono presi provvedimenti oltre a dire siamo preoccupati di quello che succede non ci piace quello che succede, è successo questo, questo lo sappiamo anche noi ma noi vogliamo risposte concrete a queste politiche di guerra che portano le popolazioni a dover immigrare a dover resistere, a dover lottare con la, per la propria esistenza, quindi noi siamo nelle piazze di tutto il mondo, in tutta la Turchia a protestare queste, contro questa repressione eh, e queste forme di repressione in ogni luogo che siano, ma oggi si parla veramente di, di un periodo brutto per la Turchia e per il Kurdistan.